Pr pronto, buonasera, la, il signor Messina? Sì. Lieta di conoscerla, la contatto dal servizio commerciale della Eni Luce Gas. Signor Grazie, Antonino, chiamato la... pure ieri sera. Mm. Ho oh, capito, avuto modo di valutare il tutto, signor Antonino, di fare un piccolo confronto, vedere effettivamente se con noi poteva risparmiare. Ma io non pago luce, non pago nulla, sono attaccato al palo della corrente, quindi sono la casa popolare. Mm, Quindi ho ho, ovviamente risparmio, se vuoi, Era. eh, voglio dire, qua c'è così a Catania, non so l'era ah, dove chiama, non so l'era dove io da Milano io a da Milano. Milano, a Milano, le pagate le bollette? Sì, Pasta. anche a Catania dovreste. Eh, insomma, è facoltativa la cosa. Eh, ah, mi fa piacere che a voi che vi fanno questo, questa, questo particolare sconto, insomma, sì, okay. il intanto che per Catania non funziona. No. Ma se lei diciamo sua ha un palo, può provare ad attaccarsi. è sì. facile alla fine, non è complicata la cosa. Ehi, che è da vent'anni no. che lo faccio, quindi è molto conveniente, faccio. meglio di Eni, luce, eccetera, eccetera. Oh Rispalma. no, credo anch'io, questo senz'altro. Sì. Va bene, Ma, la però, ringrazio. Un giorno sì. avrò bisogno in caso la contatto. Come no, come no, non ti preoccupi, salve. La ringrazio, una buona serata. Grazie. <laughs>